Ambrogio? Signore avverto un leggero langorino. Ci fermiamo per prendere qualcosa. Non mm, saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono. Capisco, signore. Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher. Mi ero permesso di pensarci, signora. Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto? Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Ambrogio, avverto come un certo languorino. La signora vuole fermarsi a prendere qualcosa? Ma no, non è vera e propria fame. È più un senso di... Se la signora permette avrei già provveduto. Oh no! A tutto mm -hmm.